Un'altra cosa molto importante è il brand, cioè quando voi costruite un, uh, un progetto, questo progetto deve avere una personalità molto ben definita, cioè voi dovete avere un'idea uh, mo, un molto precisa del target a cui vi riferite, che cosa gli piace, che cosa non gli piace, di che cosa ha paura, che cosa lo può esaltare e costruire, plasmare il vostro, il vostro marchio, le vostre idee, le vostre iniziative, il vostro prodotto, il vostro servizio a tutti questi aspetti. E qui vi butto lì un'altra cosa, andatela a vedere, molto interessante, uh, sugli archetipi. Le tipologie di persone sono divise uh, in uh, queste categorie, non so, sono 10-12, 15, non mi ricordo. Comunque insomma ciascuna è uh, influenzabile uh, toccando determinate corde. Se voi avete un prodotto e riuscite tramite la vostra offerta, ma soprattutto tramite la vostra um, comunicazione, se riuscite a trovare questo, um, queste corde, avete una buona possibilità che una persona si affezioni al vostro, alla vostra idea.